Reverend Father Rolando V. de la Rosa, Rector of the University of Santa Tomas, Madame Chiara Lubic, Founder and President of the Focalari Movement, His Eminence Jaime Cardinal Sin, Archbishop of Manila, His Excellency Gian Vincenzo Moreni, Papal Nuncio to the Philippines, Reverend Father Braulio Pena, then Dean of the Faculty of Sacred Theology, Mr. Enzo Marie Fonde, Inter-Religious Dialogue Director, Julia Filionare, Ms. Giovanna Vernoccio, Mr. Giacomo Pelizzare, National Directors of the Foculari Movement of the Philippines, members of the Diplomatic Corps, Your Excellencies, members of the Board of Trustees, members of the Academic Senate, and of the Council of Regents, faculty members, students, guests, ladies and gentlemen, good afternoon. And welcome to the Solomon Vestiture for the conferment of the degree of Doctor of Sacred Theology Honoris Causa upon Madame Chiara Lubik, founder and president of the Foculari Movement. We now open the program with the address of petition by Reverend Father Braulio Pena Opi. Dean of the Faculty of Sacred Theology. Father Benia. Signorina Chiara Lubic, buonasera. Siate benvenuta a questa università di San Tommaso. First, a confession. When I was first informed that there was a pending request to Grand Signorina Chiara Lubick, a doctor honoris causa in sacred theology, I wondered aloud who is Chiara Lubick and who are the Focolarini. well one hears about them for sure but one could hardly affirm that they are in the headlines of either secular or ecclesiastical events like some others do the most difficult part was to find about her followers not that they are very secretive but rather they don't go around boasting about their affiliation Yet, if one is a keynote server, one may come to find about them, for they are actually all over the place. The trick to identify them, simple. When you approach somebody in the campus and they greet you with a smile, when he or she attends to you smiling, And when she or he bids goodbye to you with a smile that does not link lips and ears to show the teeth, but the smile that shines through the eyes, then, my friends, you have dare to follow Erochiara. That is, my friends, the secret of the Focolarini. Her work, somebody much more famous than me said, by the fruits, you will recognize the tree. <laughs> you agree with that, right? <laughs> well, my friends, the fruits of Chiara's work and are there for all of us to see and appreciate. The Focolari movement spread in over 20 nations throughout the five continents of the Earth. Soon, by the way, they expect to land some in the moon or, or on Mars. <laughs> Over 100,000 members and more than 2 million collaborators and sympathizers engage in all toils of human enterprises, particularly through mass media, formation centers, in 18 International Citadelle Mariane. Her person, scanning through the bio data of Chiara Lubick, is a source of admiration and joy. Chiara Lubick was born in Trento, Italy, on January 22 1920. Since single women never aged beyond 20, we can simply say that Chiara is nearing her 20 years for the fourth time. <laughs> her name, like biblical names, mark who the person is. Chiara. Claire. Clear. Transparent and Lubick, from my very limited knowledge of the etymological terms, a Slavic word for love. Chiara Lubick, transparent love. As a woman in an age of very outspoken feminism, I will dare to compare her to a trio of very outstanding women in the church, one of them. Mother Teresa is still alive and two of them, Teresa of Avila and Catherine of Siena, already shining as theologians of the church. As theologian, well, we have doctors in the church specialized in all various fields of theology. Doctors of the scriptures, Doctors of dogmatic theology, doctors of morals, doctors of pastoral theology, even doctors in history of the church. What is the specialty of Chiara that will make her deserve the title of doctor in sacred theology? She has authored more than 32 four books on doctrine and spiritual life translated into 21 languages with around three million printed copies. What makes an author outstanding though theologically is not the number of copies sold, but the quality of the theology or the message being conveyed. From my reading Chiara's book, three themes seem to prevail, love, unity, and Mary, three themes indeed very dear to any theologian, love as the core of our religion, unity as the final wish often forsaken of our founder, and Mary, as the focus of the Christian's heart. The quality and message of Chiara is there in every page of every one of her books. My favorites, if I may say, the books entitled, A Call to Love, Unity and Jesus Forsaken, Merry Heart of Humanity. My friends, love is Chiara's name and theology. Unity is the target of her apostolate, and Mary is the inspiration for her work. So ladies and gentlemen, let it suffice to say that the woman of God so well qualified and so enthusiastically devoted to the spirit of the gospel and to the Ecclesial Ministry is for all of us a model to emulate and a person to behold dearly in our hearts. Chiara Lubick, for the prophetic movements she has founded, for the theology underlying that movement of the Christian life, For a spirituality being developed in life by members of the Focolari movement throughout the world, for her writings which had made a difference in the life of the church in the contemporary world, and which had inspired thousands of Christians throughout the world to dedicate their lives to Christian mission and ministry. For all this, Chiara Lubick richly deserves our recognition on my part to request the title of Doctor Honoris Causa from this University of Santo Tomas becomes then an honor and a source of Ecclesial pride and solidarity. As Dean of the Faculty of Sacred Theology, of this Royal and Pontifical University of Santo Tomas, I do have the distinguished privilege to petition you, very Reverend Father Rolando V de la Rosa, Rector of the said University, that given all the abundant merits of Chiara Lubick, the degree of Doctor of Sacred Theology, honoris causa, be conferred upon her. Thank you. The very reverend Father Orlando V. de la Rosa, OP, Rector of the University of Santo Tomas, will now deliver the address of concession. Father Rector. You notice some words placed there at the stage, unity from the hearth. I hope the last word of the title caught your attention. It is not a misspelling. It is not heart, but hearth. For Chiara is the founder of a movement called Focolare, An Italian word which means hearth or fireside. During the Second World War when homeless Italian families were herded into freezing, dark, crowded shelter, Chiara saw how useful the hearth was. Today is a milestone in the history of the University of Santo Tomas. For the first time in its 386 years, it will bestow the honorary doctorate degree in theology to a lay person. For the first time in its 386 years, it will bestow this honor to a woman. And for the first time in the history of granting honorary doctorates by UST, this is the first time that the petition to grant, in, to grant it comes from all the bishops of the Philippines. This is, a clear This is a clear recognition not only of the unique role of the laity and women in the church, but the excellent personality of Chiara Lubick herself. For the past 386 years, the honorary degree in sacred theology was granted by the university to only eight persons. Of these distinguished personages, six are cardinals, one bishop, and one priest. All of these men are known not only for their theological erudition, but for their sanctity. For indeed, theology is supposed to make us not only know God, but to love him. And if, as St. Thomas says, we become what we love, then theology must also make us God-like, in short, saints. I see some of you smiling, and that is understandable because today, very few of us take sanctity seriously. Sanctity appears to be something out of this world Or a quality of the dear departed. In our world where the saint is placed on altars, prayed to, sometimes adored, but seldom loved, Chiara Lubick offers us a down to earth version of holiness. If we read through the biography of Chiara, we enter a new world where our frail humanity becomes an instrument of grace, the ordinary fusing with the extraordinary the visible mingling closely with the invisible, and so much love and peace flow out of the pages that our fear of sanctity recedes, and instead comes the nagging challenge, why not I? Indeed, the presence of a whole person, a holy person, makes us ask that question buried under tons of fear, indifference, and anxiety, why not I? Or better yet, why can't I, why can't I be like Chiara Lubick? Why can I not take seriously the demands of my faith? I believe it is not because we don't know God enough. The honest answer remains, we don't love him enough. A ve if very few of us have become God-like, despite the theologies we have learned, the sacraments imbibed, the masses we have heard, it must be because, despite our protestation to the contrary, we have not really loved God and our neighbor enough. I hope Chiara Lubick's presence in our midst would remind us of that adventure to holiness, to newness, to becoming God's living hearth in our homes, schools, office, in every place where we find ourselves. So now, by the power vested upon me by the statutes of the University of Santo Tomas, I hereby accede to the petition to grant to Madame Chiara Lubic the degree of honorary doctorate in sacred theology, the first woman and lay person to be granted such an honor by the university. Thank you very much. Father Rector, the Diploma for the Honorary Degree of Doctor in Sacred Theology reads as follows. Pontifical and Royal University of Santo Tomas, the Catholic University of the Philippines, Manila, Philippines, in the name of God, amen. We, the undersigned, the Vice-Grand Chancellor and the Rector of the Pontifical and Royal University of Santo Tomas, do hereby proclaim that having been the founders of the vocabulary movement of work of Mary, whose members are now present in 200 nations. Having spread a specifically communitarian spirituality, which springs forth from the deepest roots of Christian tradition. Having established ecumenical schools, schools for dialogue with contemporary culture, schools on the other religions, schools for ecumenism, schools for inculturation, social schools, whose basis is mutual love and understanding and thus greatly contributing towards the fulfillment of the testament of Jesus that all may be one, having published many books that had been translated into 20 different languages with several million printed copies, and having contributed numerous articles to professional and popular publications. Having been awarded important prizes and noteworthy recognition, among others, the Templeton Prize for Progress in Religion, the Cross of the Order of St. Augustine of Canterbury, the Besantin Cross, the Third Cross of St. Catherine of Siena, the Ardent Eagle of St. Wenceslaus, the title of Author of the Year in 1995, the Festival of the Peace of Osberg Ecumenical Prize. Wherefore, in view of these extraordinary achievements and many other merits that concur in her person, and by virtue of the authority vested in us by the statutes of the University of Santa Thomas, we deem it worthy to confer upon Dr. Chiara Lubic, foundress of the Focularity Movement, the degree of Doctor of Theology Honoris Causa. And by this presents, We do hereby certify that she has been so elected unanimously by the academic senate of the university. In witness whereof we have hereunto set our hands and our secretary general has hereunto affixed the signature and the seal of the university so westering. Given in Manila, Philippines at the University of Santo Tomas this 14th day of January in the year of our Lloyd. 1997, and of this university, the 386th. Signed, Reverend Father Kiriko T. Pedrigoza Opie, Vice Grand Chancellor. Signed, Father Rolando V. De La Rosa Opi Rector. Attested, Father Rodella Ligan, Secretary General. We now proceed to the most important part of the conferment of the degree of Doctor of Sacred Theology honoris causa, which will include the following rites. First, the imposition of the hood. Second, the reading of the Latin formula for the conferment of the doctoral degree. Third, the imposition of the doctoral cup. Fourth, the presentation of the ring with the reading of the Latin formula. Fifth the imposition of the professorial medal of the university, and finally, the awarding of the diploma. The rights end with the appointment of Dr. Chiara Lubic as professor of the University of Santo Tomas. Ladies and gentlemen, the conferment rights. <laughs> ego frater Rolandus de la Rosa auctoritatis pontificia quafungore in ac parte instituo creo et faciate doctorem in sacra theologia docuet tibi potestatem et facultatem cathedram doctoralem ascendendi et insignia deferendi publicae legendi docendi interpretandi exponendi et declarandi sacram theologiam Concedo tibi ut omnibus privilegis, indultis, honoribus et gratis, quibus in alis universitatibus potiri solent consimiles doctores, plenet meritu, ic et ubique potiaris. In nomine Patris, et fili et Spiritus Sancti. Amen. Accipe annulum aureum insignium desponsationis et coniugi interte et sapientiam tamquam sponsam carissimam. <clears throat> Accipe testimonium sapienti Et possis libere et publice alios ducere. Ascende in cathedram et seden ea, ut doctor in sacra theologia, possis expendere et interpretare. Reverendo Padre Rolando Della Rosa, Rettore Magnifico. Sua eminenza il Cardinal Sim, Sua Eccellenza Moreni, nunzio Apostolico. Reverendo Padre Rodel Alligan, Segretario Generale. E reverendo Massimo Arina, Vice Segretario Generale. Signor Rodolfo Clavio, registrato, eminenze, signori e signore, siamo dunque arrivati al giorno in cui la loro bontà ha voluto conferirmi il dottorato in Sacra Teologia. Anche se stupita e ancora incredula, esprimo il mio più sentito e profondo ringraziamento. Ma ha a che fare la teologia con la mia persona, con il compito che sto svolgendo al servizio della Chiesa? Lo potranno dedurre loro, signori, se avranno la bontà di ascoltare qualcosa della mia piccola storia. Inizierò con semplicità a narrare della mia giovinezza, quando il mio ideale era lo studio, in particolare quello della filosofia. Indagare con filosofi antichi e moderni alla ricerca della verità era ciò che soddisfaceva pienamente la mia mente e il mio cuore. Ma educata cristianamente e spinta forse da un impulso dello spirito, mi accorsi ben presto che ero presa soprattutto da un interesse, profondo, conoscere Dio. Mi ero convinta perciò che il frequentare un'università cattolica avrebbe soddisfatto questa mia brama. Essendo però nell'impossibilità di intraprendere tali studi per la precaria situazione economica della mia famiglia, mi affidai ad un concorso che offriva ad un certo numero di studenti d'Italia una borsa di studio. Grande fu il mio dispiacere quando seppi che non ero stata inclusa in quel numero e ne piansi sconsolatissima. Mentre mia madre tentava di consolarmi, avvenne però un fatto un po' insolito mi parve di avvertire in fondo all'anima quasi una voce sottile che mi diceva sarò io il tuo maestro» e subito mi rasserenai. Era una ragazza cattolica e mi accostavo quotidianamente all'Eucarestia, ma un giorno ecco una luce. «Come?» disse a me stessa. «Tu cerchi la verità? Non c'è forse uno che ha detto di essere lui stesso la verità in persona? Non ha detto Gesù di sé «Io sono la verità»?» E fu questo uno dei primi motivi che mi spinsero a non cercare tanto la verità nei libri quanto in Gesù. E mi proposi di seguirlo. Nel frattempo, eravamo nel 1943, la Provvidenza aveva fatto germogliare quello che sarebbe stato il movimento di Focolari. Io continuavo gli studi presso un'università laica e per ben 14 volte mi trovai per il lavoro sempre crescente nel nonato movimento, a sospenderli e a riprenderli, finché un giorno posi decisamente i miei amatissimi libri in soffitta. Un libro però mi era rimasto, il Vangelo. Sotto l'infuriare della guerra lo portavo con le mie amiche nei rifugi e lo leggevamo. Ed ecco la meraviglia, quelle parole sentite tante volte acquistavano un senso profondo, un insolito splendore, come se sotto una luce le illuminasse tutte. Erano parole diverse da tutte le altre, anche da quelle che si possono cogliere nei migliori libri spirituali. Universali, quindi adatte a tutti, giovani, grandi, uomini, donne, italiani, coreani, equatoriani, nigeriani, erano eterne, per ogni epoca, quindi anche per la nostra, e si potevano mettere in pratica, anzi scritte con divina scultorità, spronavano le persone a tradurle in vita. Se tutto il Vangelo ci attraeva, sia da considerarlo la regola del nuovo movimento, quella luce, oggi possiamo forse dire quel carisma, ci condusse a sottolineare e ci spinse a far particolarmente nostre quelle parole che avrebbero costituito le idee forza di una nuova spiritualità nella Chiesa, la spiritualità dell'unità» ma prima di elencarle vorrei segnalare due episodi singolari di quei primi giorni. Il primo, radunateci noi prime focolarine un giorno in una cantina per ovviare i pericoli della guerra, abbiamo aperto il Vangelo, a caso, ed eccoci di fronte alla solenne preghiera di Gesù al Padre. Padre Santo, abbiamo cominciato a leggere, e abbiamo avuto l'impressione di penetrare almeno un po' quel brano ancora difficile per la nostra preparazione. Ma soprattutto abbiamo vertito la certezza che per quella pagina del Vangelo eravamo nati. Essa sarebbe stata la magna carta del nuovo movimento. Il secondo episodio. Per una singolare circostanza, Dio aveva fissato la nostra attenzione su un particolare del mistero della croce, sull'abbandono di Gesù. Come affermano mistici e teologi, quella era stata la sua passione interiore, il culmine dei suoi dolori, il dramma di un Dio che grida «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato!». Nella generosità della nostra giovane età abbiamo deciso di seguire Lui nella nostra esistenza. Tornando ora alle idee forza accolte nel Vangelo, esse erano «Dio» nuovo ideale della nostra vita che si manifestò in mezzo agli orrori della guerra frutto dell'odio per quello che veramente era, amore. Fare la volontà di Dio e il vivere la sua parola come nostra possibilità di rispondere al suo amore con il nostro. Amore al fratello, specie se bisognoso, come comando in cui sta tutta la legge. Attuare con radicalità il comandamento nuovo tipico di Gesù. Farsi carico della croce e di ogni croce personale dei prossimi e presente nella Chiesa e nell'umanità. Realizzare l'unità con Gesù e con i fratelli, come si coglie nella preghiera per l'unità. Vivere con quella presenza di Gesù fra noi, promessa a coloro che si uniscono nel suo nome, e cioè nel suo amore. Tutto ciò cibandosi ogni giorno dell'Eucaristia, vincolo d'unità, vivendo la Chiesa soprattutto come comunione. Imitando Maria, madre dell'unità nella sua desolazione, lasciandoci guidare singolarmente insieme dallo Spirito Santo, amore persona nella Trinità e vincolo d'unità anche fra le membra del corpo di Cristo. Era nata così nella Chiesa e forse per la prima volta una spiritualità più comunitaria che individuale, che permetteva non solo ai singoli di arrivare alla perfezione, ma a più, anzi, al popolo ed era una forma di santità, come andiamo scoprendo, di una attualità sorprendente. «La figura del santo resterà sempre in grandissimo onore», aveva detto Paolo VI, ancor quando era cardinale, «ma la Chiesa oggi tende ad una santità di popolo». E Giovanni Paolo II ha affermato recentemente, parlando ai Vescovi, amici del Movimento, che una spiritualità personale e comunitaria insieme è costitutiva per i cristiani e quindi anche per i vescovi L'arcivescovo di Trento città natale del movimento nel nord Italia benedisse scorgendo nel nuovo fenomeno nato nella sua diocesi il dito di Dio non tutto naturalmente fu facile il Vangelo suscita amore anche odio e di fronte alle sue opere non rimane inerte nemmeno il, suo, il nemico di Dio ma con la benedizione della chiesa locale e poi di quella universale tutto è proseguito, si è sviluppato e ne è nato con gli anni un vasto movimento diffuso in tutto il mondo con milioni di aderenti l'insieme, ben ordinato dallo spirito forma un'opera che accanto alle altre del nostro tempo dice come l'avvento nella Chiesa e nel mondo di una nuova primavera prevista dai papi non è un'utopia Conzi e convinti che ciò che di nuovo nasce nella Chiesa Deve essere in piena comunione con il Magistero e la Tradizione. Qualche decennio dopo la nascita del movimento, verso gli anni '70, si vuole raffrontare quelli che erano i cardini della nostra spiritualità, così come si erano compresi e come si vivevano, con ciò che di essi avevano detto i padri, i concili, i santi, i papi, i grandi teologi. Abbiamo avuto la gioia di scoprire una meravigliosa consonanza e di avere la conferma di essere pur nel nostro pensare ed agire particolare, una sola cosa con la madre, la Chiesa. Ne venne di conseguenza una comprensione più profonda e più illuminata di tutta la sua dottrina, un'immersione in essa che ha aiutato a fare di ciascuno di noi sempre più, lo speriamo, anime Chiesa. In questi ultimi anni poi ci siamo accorti che sta scaturendo da questa vita, da questa esperienza personale e comunitaria, dalla relativa ascetica e mistica, una dottrina sempre ancorata all'eterna verità della rivelazione, ma che sviluppa e fa nuova la tradizione teologica. La presenza nel movimento di un vescovo, Monsignor Klaus Hemmerle, noto, profondo e moderno teologo della Germania, ora defunto, e di professori od esperti, focolarini e focolarine laici, sacerdoti e religiosi che hanno vissuto la loro vita nel movimento. Non estraniandosi mai dallo studio, ma arricchendosi anno dopo anno di vera e profonda cultura illuminata già con il carisma dell'unità, fu l'occasione di aprire una scuola che studiasse questa dottrina, la cosiddetta scuola Abba. Del resto, non era la prima volta che succedeva questo nella Chiesa. Non ha ricavato forse lo spirito una nuova dottrina dall'esperienza di Francesco incaricando per tale compito spessicatamente Buonaventura e il Beato d'Un Dunscoto e non è San Tommaso d'Aquino anche il teologo dell'Ordine fondato da San Domenico oltre che il Doctor Comunis così se lecito paragonarsi con realtà così grandi anche per noi già che non tanto di noi si tratta ma di Dio che opera dopo quasi 50 anni di vita si è visto aprirsi un'analoga possibilità e si è studiato, e si studia, si studia l'esperienza da noi fatta in tutto questo tempo. La si confronta con la scrittura e la grande tradizione della Chiesa. Si approfondiscono anche molte intuizioni o illuminazioni che specialmente in un tempo non tanto lontano dall'inizio del movimento, nel 49, sembrava lo spirito ci abbia suggerito sul vasto campo della fede. Ma quali i cardini principali della teologia che scaturisce dal carisma dell'unità? Ne vorrei qui ricordare alcuni, anche se essi non esauriscono certamente le linee di approfondimento e di ricerca che si vanno intraprendendo. Si tratta di Dio amore, dell'unità, di Gesù crocifisso e abbandonato e di Maria. Dio amore innanzitutto. Anche per la nostra teologia vale ciò che Giovanni Paolo II ha detto della spiritualità da Dio donataci che la sua scintilla ispiratrice è stata l'amore. Non ovviamente un amore qualunque, ma l'agape, l'amore di Dio, l'amore che è Dio. Il punto di partenza della nostra esperienza e della teologia che ne consegue è quindi quello stesso della fede cristiana. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. L'originalità della rivelazione cristiana, che dischiude nella sua inaudita profondità L'autorivelazione di Dio nell'Antico Testamento, io sono colui che sono, portando allo stesso tempo a inaspettato compimento i semi del verbo sparsi nelle diverse religioni, era chiusa in questa confessione di fede del Nuovo Testamento: Dio è amore. L'amore che non è soltanto un attributo di Dio ma è il suo stesso essere, e perché amore e Dio è uno e trino insieme, Padre, Figlio e Spirito Santo. Gesù, nel suo evento pasquale di passione, spinta sino all'annientamento dell'abbandono e alla morte, che frutta la risurrezione e l'effusione dello Spirito, ci rivela l'essere della Trinità come amore. Il Padre genera per amore il Figlio, si perde in Lui, vive in Lui, si fa in certo modo non essere per amore, e proprio così è, è Padre. Il Figlio, quali eco del Padre, torna per amore al Padre, si perde in Lui, vive in Lui, si fa in certo modo non essere per amore e proprio così è, è figlio. Lo Spirito Santo che è il reciproco amore tra padre e figlio, il loro vincolo d'unità, si fa anche in certo modo non essere per amore e proprio così è, è lo Spirito Santo. Strettamente collegato a questo primo cardine è il secondo, l'unità. Come ho già detto fin dall'inizio del movimento, ci hanno folgorato le parole di Gesù nella preghiera dell'unità. «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una sola cosa, perché il mondo creda che tu mi hai mandato». Da queste parole, cercando di metterle in pratica, abbiamo scoperto che si sprigionava una luce che illuminava il disegno d'amore di Dio sull'umanità. Gesù, infatti, abbiamo compreso, è il verbo di Dio fatto uomo, per insegnare agli uomini a vivere secondo il modello della vita trinitaria, quella vita che egli vive nel seno del Padre. Egli non si è accontentato di evidenziare e di legare strettamente tra loro i due comandamenti centrali dell'Antico Testamento, «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, amerai il prossimo tuo come te stesso». Ma ci insegna il comandamento che Eli stesso non esita a definire suo e nuovo, col quale poter vivere la vita trinitaria sulla terra come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri il comandamento dell'amore reciproco vissuto sulla misura dell'amore di Gesù per noi fino all'abbandono che ci consuma in uno in lui definisce, come ha sottolineato anche il Concilio Vaticano II la visione dell'uomo che ci è rivelata da Gesù il cuore dell'antropologia cristiana Così quando si vive il comandamento nuovo nella tensione ad accogliere il dono dell'unità in Gesù che ci viene dal Padre, la vita della Trinità non è più vissuta soltanto nell'interiorità della singola persona, ma scorre liberamente tra le membra del mistico corpo di Cristo. Esso può così diventare pienamente ciò che è per grazia, per la grazia della fede e dei sacramenti, soprattutto dell'Eucarestia, presenza del Cristo risorto nella storia che rivive in ciascuno dei suoi discepoli e in mezzo ad essi. Ed ecco il terzo cardine, Gesù crocefisso abbandonato. Lo Spirito Santo stesso crediamo, prima ancora di farci penetrare nel mistero dell'unità, concentrò la nostra fede, il nostro amore esclusivo su Gesù, che come ho già accennato, in un vertice insuperabile di amore e di dolore, grida dalla croce «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». È il momento in cui Egli sperimenta la più abissale separazione che si possa pensare. Prova in certo modo la divisione dal Padre suo con il quale è e resta uno. In questa maniera dona a tutti gli uomini un'unità nuova e più piena di quella perduta con il peccato. Dona l'unità con Dio e fra loro come partecipazione all'unità sua col Padre e con noi. È Eli perciò la chiave di comprensione e di attuazione dell'unità. Per realizzare l'unità, infatti, occorre aver presente ed amare Gesù crocefisso abbandonato. Occorre amarlo nella maniera radicale di San Paolo che affermò «Io ritenni di non sapere altro fra voi se non Cristo, Gesù e questi crocefisso». Gesù poi nel suo abbandono si è reso, come dice la scrittura, «peccato, maledizione, per farsi uno coi lontani da Dio». Per questo Gesù Crocifisso abbandonato sembra proprio il Dio del nostro tempo, la divina risposta è gli abissi di sofferenza e di prova scavati nel cuore degli uomini dall'ateismo che impregna tanta parte della cultura moderna, dalla miseria di milioni di disredati, dalla ricerca di senso e di ideale delle nuove generazioni disilluse e smarrite. Gesù Bandonato è il Dio di oggi anche perché immagine della divisione che esiste fra le chiese, divisione di cui nel tempo presente siamo più che mai coscienti ma è proprio scoprendo in queste divisioni il suo volto che nasce la speranza di poter cooperare vitalmente alla riunificazione. In particolare poi intuiamo che in lui, che era Dio e annientò se stesso, come scrive Paolo nella Lettera ai Filippesi, si dischiude una via provvidenziale per quel dialogo con le tradizioni religiose dell'Oriente che rappresenta una delle frontiere più impegnative e urgenti all'alba del terzo millennio. Infine Maria e la ci pare non può essere soltanto un tema tra gli altri, sia pure importante della nostra teologia. Forse perché la nostra è opera sua, opera di Maria si chiama, forse perché oggi tanti segni dei tempi e autorevoli interventi del Magistero ci parlano dell'emergine del profilo mariano, della Chiesa, forse perché assistiamo al singolare fenomeno di un riconoscimento della figura di Maria presso altre fedi religiose. Per tutto questo avvertiamo che si sta preannunciando una nuova e originale stagione di riflessione mariologica. In essa, pensiamo, la realtà di Maria va penetrata nel contesto del disegno globale di salvezza di Dio sull'intera umanità e sul cosmo. Maria, infatti, come ha detto recentemente Giovanni Paolo II, è parte integrante dell'economia e della comunicazione della Trinità al genere umano. Ella è la madre del verbo di Dio fatto uomo, il che la pone in un rapporto straordinario ed unico con tutta la Santissima Trinità. È questa soprattutto la reale grandezza di Maria che magnifica la grandezza di Dio e delle sue opere. Ma Maria è anche madre della Chiesa, come ha generato il Figlio di Dio nella carne per opera dello Spirito Santo, così resa partecipi in modo singolare della redenzione nella desolazione vissuta ai piedi della croce e la partecipa efficacemente alla rigenerazione dei figli di Dio operata nel grembo della Chiesa dallo Spirito Santo. Maria, ora in cielo, nel disegno di Dio su di lei compiutamente attuato, è il fiore, è la primizia della Chiesa e della creazione, che in lei è già cristificata divinizzata. Si può pensarla in certo modo incastonata per grazia nella Trinità, quale icona ed espressione dell'intera creazione. Infatti, dato che sussiste in Dio, «Una perfetta pericoresi fra le tre divine persone, e che mediante il Cristo nello Spirito si attua anche una pericoresi fra la Trinità e l'umanità, vertice e sintesi della creazione, li hai amati come hai amato me, anche tutta la creazione ricapitolata in Cristo è destinata ad essere, come già Maria in lei, eternamente incastonata nella Trinità» a vivere cioè a gioire infinitamente della vita intima di Dio nel dinamismo sempre nuovo e inesauribile delle relazioni trinitarie. Come spero di aver fatto intuire con la dottrina che scaturisce da questo carisma dell'unità, si ha l'impressione di proiettare sguardi nel centro della rivelazione. I nostri teologi, infatti, citando von Baltasar, ricordano che carismi come quelli di Agostino, Francesco e Ignazio possono ricevere, donati dallo Spirito, sguardi nel centro della rivelazione. Sguardi che arricchiscono la Chiesa in modo quanto mai inaspettato e tuttavia perenne. Sono, continua il grande teologo, ogni volta carismi in cui intelligenza, amore e sequela sono inseparabili. Si riconosce di qui che lo Spirito è a un tempo stesso divina sapienza e divino amore e in nessun caso pura teoria, ma sempre anche prassi vivente. E si anzitutto rivelano, no, questi professori, che le persone che approfondiscono questa dottrina, forse perché sforzandosi costantemente di vivere secondo questo carisma dell'unità, si mantengono unite fra i professori nel nome di Gesù, per cui Egli è presente fra loro. E poiché sono quotidianamente nutrite da Gesù e possono in modo particolare partecipare di Lui, o come dice Agostino, essere immedesimate con Lui. Perciò una novità che sembra emergere da questo carisma così vissuto è che la teologia che qui scaturisce non è soltanto una teologia su Gesù, ma una teologia di Gesù, di Gesù presente nei e fra i teologi. E si osservano infatti che la linea seguita nella riflessione cristiana è stata prevalentemente quella di guardare a Gesù soprattutto come oggetto della teologia. Ovviamente si è sempre stati consapevoli che un tale oggetto, il figlio di Dio fatto uomo, esigeva un adeguato soggetto di conoscenza, cioè una ragione illuminata dalla fede, una ragione cristificata. Tuttavia, facendo eccezione, pensiamo, di quella elaborata da teologi che erano anche carismatici e spesso santi, come per esempio, limitandomi la tradizione occidentale, un Sant'Anselmo San da d'Aosta, un San Bernardo da Chiaravane, un Tommaso da Quino, un San, San Buonaventura e prima ancora, ovviamente, fra Oriente e Occidente, i padri della Chiesa, la teologia, generalmente in Occidente, si è affermata nel passato, soprattutto recente, più come una riflessione su Dio e su Gesù, una conoscenza quindi quasi dall'esterno, più che dall'interno del mistero considerato, e cioè per partecipazione nella fede, nell'amore, alla conoscenza che Gesù ha del Padre. Nessuno conosce il Figlio, ha detto Gesù, se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E questa è una conoscenza che è data da Gesù, mediante il suo spirito, al suo corpo mistico e che è accolta pienamente quando si è uno in lui, quasi una sola mistica persona. Per questo carisma dell'unità si realizza dunque la condizione perché rinasca proprio una grande teologia di Gesù, non ovviamente del Gesù di duemila anni fa, ma del Gesù che vive oggi nella Chiesa. Da qui anche una seconda novità, questa teologia, essendo quella di Gesù asceso nel seno del Padre, che vive oggi nell'unità che è la Chiesa, si caratterizzerebbe per la prospettiva dall'uno, e cioè da Dio, in cui tutto è nella sua vera realtà. E se sarebbe perciò una prospettiva accanto alle altre, che non le escluderebbe, le presupporrebbe, anzi, e le valorizzerebbe, ma potrebbe offrire allo stesso tempo un contributo originale, si sì da armonizzarle, in quanto le potrebbe condurre ad unità, illuminandole in un orizzonte nuovo. Inoltre, già che è in certo modo come abbiamo accenato, una teologia di Gesù in cui tutte le realtà create sono ricapitolate e si luce anche sulle varie scienze, rendendole più vere più autentiche, e questa è la nostra esperienza. Anzi, si può sognare che Saturni ad esserne la madre, e perché no, anche se in senso diverso dal Medioevo, la regina, non distruggendone la legittima autonomia, ma riconducendola alla loro vera radice e al loro vero fine». Rettore magnifico, eminenza, eccellenze, reverendi padri, signori, e signori e tutti quelli che dimentico, già che il dottorato che mi è stato appena conferito è stato occasionato dalla teologia che interesserebbe il movimento dei focolari, ho cercato di soffermarmi un po' su di essa. Spero sia stato gradito e ringrazio ancora e tutto sia gloria di Dio.